No? ci sono potenziati in questa, in questa assemblea, questa è l'assemblea dei santi, l'assemblea dei santi intendo appunto non coloro che non sbagliano mai, ma coloro che sono vestiti nella giustizia di Cristo. Questa è una delle prime cose che va ad effetti chiarita anche perché si avvicina alla fede, non alla fede evangelica, alla vera fede. Quindi, ho visto un potenziale, cioè nel senso che sicuramente nel vostro mezzo ci sono persone che si incammineranno pian piano piano verso il servizio, come già state facendo con, con, con Vincenzo, perché vi sta formando in effetti. E le cose vanno fatte per grado, c'è prima la, la, la fede base, e poi mano a mano si cresce. Ma questo crescere che cos'è? È una consapevolezza graduale di entrare nella mia vera identità quindi entro nella mia identità come figura di Dio e poi successivamente entro ovviamente nel servizio e mi rendo conto che io non sono separato dal corpo, intendo la Chiesa Universale. Oggi dobbiamo ragionare non in termini di denominazione, non in termini di Chiesa Locale, ma dobbiamo ragionare in termini di Chiesa Universale e riconoscerci al di là, così dire, dell'appartenenza della uh, a questa oppure a quell'altra chiesa o denominazione, perché sapete una cosa che i figli di Dio saranno sparsi un pochettino dovunque, ecco, noi non vedremo mai una realtà che ha lo stesso nome Chiesa Universale per tutto il mondo, non esisterà mai questa situazione. Però Dio ci dà il discernimento giusto di comprendere chi sono veramente i figli di Dio. Okay. Me, tu lo riconosci realmente. Okay. poi lasciare stare che ci sono dei limiti, delle cose che tu hai ricevuto in rivelazione. Perché noi riceviamo rivelazione in base alla relazione. Quindi voglio sottolineare questo aspetto, di questo parleremo oggi. Qual è la tua relazione particolare con il Signore? Perché se la tua relazione è una relazione spirituale, dove, come diceva prima Doriana, ascolti realmente la voce dello Spirito che parla al tuo cuore, quando lo Spirito parla al tuo cuore, che cosa fa? Ti sta rivelando qualcosa, ti rivela qualcosa della tua vita che non va. Ti rivela il piano suo nella tua vita ah, sì. e noi dobbiamo ricevere questa rivelazione. Quindi ah, ricordatevelo: relazione forte, uguale rivelazione. Più tu scendi nella relazione con Dio, più ci sarà una grande rivelazione nella tua vita. Ah, Oggi bisogna essere, così parlava, della fede, disse Paolo ho combattuto il, il buon combattimento, ecco, quindi nel, nel nostro rapporto con Dio c'è un discorso di fede, c'è un discorso di armatura, perché di armatura? Perché appunto Dio è un combattimento, oggi non devono essere liberate, prima di essere liberate le persone, noi dobbiamo andare nei luoghi, nei territori eh, a potestare quelle che sono le entità che ci sono le entità che controllano, la mente delle persone, ci sono delle entità di violenza, e voi vedete che nelle varie parti del mondo ci sono diverse realtà, diverse culture, ma sappiate una cosa, vi è il governo di Dio, noi siamo nel governo di Dio, amen, amen. Amen. però vi è anche un sistema capeggiato dal nemico delle nostre anime che crea ovviamente, amen. in un giro vuole creare confusione, e poi più ne può portare con sé, più ne porterà. Tu dipende <coughs> ovviamente dalla scelta del nostro cuore non piangiamo mai su quello che noi vediamo di brutto nella nostra vita perché tante volte quello che ci cambia di brutto è conseguenza di scelte che noi abbiamo fatto e se queste scelte rispondono a quello che Dio ha messo nel nostro cuore allora noi vedremo un progresso continuo tante volte c'è smarrimento del nostro cuore tante volte c'è questo fatto di avere paura e di andare avanti perché? Perché dobbiamo imparare ad essere radicati sulla parola di Dio. Penso che Dio ci offra continuamente delle opportunità mm. per poter scavare, scrisse scrissi un'altra volta su Facebook, bisogna vivere la fede, eh? scrissi, ad altri livelli. E poi mi si anche la R tra parentesi. Cioè lo può leggere sia ad altri livelli che ad altri livelli. O lo puoi leggere insieme ad altri che sono poi altri livelli. Come vuoi vedere la fede? Vuoi accontentarti di essere semplicemente uno spettatore? Oppure vuoi entrare nella dimensione divina dove le cose girano in maniera diversa? Eh? Se tu vedessi le cose spiritualmente come vanno? Eh? Ci sono angeli, ci sono principati, ci sono potestà, eh, c'è la coscienza degli uomini e lui gioca molto, fa molto, leva su questo, ma tu chi sei? Sei un rappresentante dell'Idio di Dio e quindi qui che cos'è? È, è un'ambasciata del rete di Ah, me, cominciamo ah, a ragionare il territorio la terra è stata affidata eh, quando Dio creò la ed Eva di il governo sulla terra noi ci dobbiamo riappropriare di questo quindi noi applichiamo anche il principio della restituzione ah, perché questa è un'epoca anche di restituzione che cosa ti ha rubato che cosa ha demolito in edifico della tua vita allora io voglio raccontarmi di questo ma come faccio? Attraverso una dichiarazione di fede ah, quando c'è la dichiarazione di fede allora io non puro nulla perché tu ti stai appoggiando su un principio del regno, su un pilastro, pa! ed è lì che tu ti appropri delle promesse di Dio per la tua vita. Mi voglio scardinare questa volontà, questa autorità che c'è in ognuno di noi. E ultimamente gloria a Dio perché Dio ha illuminato tanti servi che stanno portando risveglio e restaurazione della chiesa del Signore Amen. oggi è un'epoca particolare allora noi dobbiamo restare indietro in nonostante eh, le situazioni che stanno attorno la predicazione che cos'è? sta facendo cioè le muovere in macchina sembra che ogni volta che si predica ci prendiamo una <ride> voglio dire qualcuno ci riprende ci dice qualche cosa eh? in realtà è una critica costruttiva la pratica è una critica costruttiva sulla base della parola di Dio. Sulla base della parola di Dio capisco in specchio, c'è qualcuno che mi aiuta, voglio dire, a comprendere quello che c'è nella mia vita e che ha anche un discernimento particolare e che sulla base della parola di Dio mi fa comprendere come in realtà devo camminare. Dobbiamo comprendere quelli che sono i principi del regno e di ricollocarti in una posizione diversa nel tuo rapporto con Dio. Vediamo che Gesù non ha mai non che teneva un locale dove si riuniva, lui andato in giro e lui, sono convinto che lui diventa la piena gioia, cioè quella che molte volte vorremmo tutti quanti, che loro vivere la piena gioia, cioè dice, ma io questa gioia dove la trovo, io mi sono trovato tante volte eh, a, dire, a sentirmi proprio solo anche, ma anche da ministro sentirsi soli, il tuo appoggio, la tua consolazione la devi trovare in Dio, la devi trovare Spirito Santo. Io lo sto dicendo a voi, ma lo sto dicendo fortemente a me, che mi sono ritrovato tante volte solo a pensare, e a immaginare su tante situazioni. Perché? La nostra gioia è, come diceva Dio, potrebbe essere come un fiume, ma tante volte capita che tu ti accontenti di situazioni. Io voglio che tu ti accontenti, no, tu devi vivere a pieno, la tua... Vita, che, Capendo tu chi sei in Cristo, capendo tu chi sei, qual è il tuo posto nel Regno di Dio, qual è il tuo posto nel corpo? Qual è la tua reazione appunto con il Signore? Okay. Già stiamo predicando, già siamo entrati. Semmai alla fine, la nostra posizione è stabilita, è lì. Dio è un Dio, Dio ordine. Amen. Ricordatevi che Dio ecco, la massima espressione di Dio è la spiritualità, la soprannaturalità ma Dio è un Dio che ha creato ogni cosa io l'ordine di Dio lo vedo anche nella mia materia come è fatto l'albero, come è, com è fatta la materia è un Dio d'ordine allora se è un Dio d'ordine le cose non avvengono a caso così come non è un caso il fatto che il 90% di voi lo conosco da 20 anni eh? E ci siamo ritrovati qui Me... 12 17 anni, nel 2000 io origine a Trentola e poi nel 2004 sono, eh. no, sono 17 Ma, sono 16 anni, non dalla conversione, dalla, dalla, da quando siamo venuti, tantissimo ci sono state tante peripezie, ci sono state tante sofferenze, vi posso dire che io sono una persona che ha vissuto il suo rapporto con Dio, la sua relazione in maniera proprio graduale, cioè io piano piano mi sono. Allora, prima ho accettato Gesù come mio personale salvatore, ma umano poi, e questo non me lo sarei mai aspettato, Dio ha fatto tanta pulizia del mio cuore, fino a portarmi a dire Signore, io voglio scegliere la strada che tu mi hai posta oh, dinanzi. Oggi purtroppo la religiosità ha fatto tanti danni. Il primo danno è quello che incadena le persone nelle sedie e fa sì che queste persone non facciano niente per anni. Guarda alla fine semmai muoiono, senza, sono salvati, ok? E poi semmai quello che Dio aveva preparato per loro non sarà promesso. Oggi invece cambia. Io sono convinto che ci sono dei cuori che sono disposti okay. per l'epoca finale. Amen. Okay. E ci sono state tante epoche, c'è stata l'epoca del pentecostalesimo c'è stata l'epoca nella quale eh, stata, sono stati restaurati donne dello Spirito Santo e oggi è, è l'epoca dove dobbiamo riscoprire il nostro rapporto e la nostra identità con Dio conoscere qual è la nostra posizione Amen. sapete sono tanti che eh, in effetti nella loro relazione con Dio soffrono di sensi di colpa la tua relazione con Dio com'è? è e soffrire di sensi di colpa continui Dio non vuole questo non vuole che tu soffri continuamente di senza di colpa ma Dio ti convoca in una posizione nella quale tu devi vivere secondo il rinnovamento della tua mente se continuamente soffri di senza di colpa significa che c'è qualche area nella tua vita spirituale che non è stata rinnovata allora è talmente forte cioè quell'area nel, nel, nel tuo equilibrio personale che alla fine cedi cioè, e alla fine stai male io conosco una persona che ultimamente stiamo andando uh, a trovare eh, è una cellula che si sta formando a Marcianise stiamo andando, pensate un pochettino noi siamo al Vesuvio, siamo sul Vesuvio stiamo andando a Marcianise perché? Perché i territori spirituali non sono i nostri territori non significa che io sono nato a Napoli io sono andato a Napoli però Dio ti affida un territorio spirituale questo territorio spirituale che si andranno anche a quarti cioè la Chiesa sta e la Chiesa sta io terra, quindi può essere anche così. Mm. Per questo vi dico ragioniamo in termini di territorio, Dio vuole riaffidare alla Chiesa il territorio mondiale, eh? Perché ci sono i territori che sono sotto le del male. Mm. Eh? Ecco, per vedere la correa del nord, ah. no? Là ci sarà potestà assurda. Ma se si usassero, le armi spirituali, non quelle nucleari si spodesterebbe quel dittatore che sta là e che sta creando delle difficoltà nell'equilibrio mondiale. Alleluia, Signore e Ma Dio, che grande in sapienza ha tutto sotto controllo. Non avete paura di quello che ascolti per televisione che tante volte anche è travisato non ti dicono tutto, mm. eh? perché Dio ha sotto controllo di cose. E permette anche che ci siano stati dittatori, permesso che cioè ci fosse stato anche Hitler, un che ha ammazzato 6 milioni di ebrei, senza politica, ovviamente, siamo andati a Trieste a fare un pochettino di, di vacanza. E siamo andati nella Lager, l'unico nel lager italiano, sta a Trieste. Mm. E io posso dire che la è il mio che abbiamo una rivelazione. Ma vuoi dire tu questa rivelazione? Mentre stavamo camminando nel cortile, ad un certo punto. Uh, io ho sentito che in, in un angolo del cortile c'era la. la um, come si chiama la, dove forno la, la, forno il forno crematorio. Però ho sentito che lì c'era sentito una coscia no, no, della morte, no. eh, però non c'era niente. No, era, no, no. Non c'era niente. Poi a un certo punto ci siamo avvicinati e abbiamo visto una targhetta. Dove c'era scritto qui c'era certo. il forno crematorio che poi era stato abbattuto? Pensate a un quadrato in effetti 10x10. Era, 10. era un cortile, eh 10x10 sì. 10, e a terra c'era il metallo. Cioè la, la loro cattiva era talmente grande che quando a prima accendevano questi, certi cioè, si bruciavano con i piedi. Cioè sì, eh. sì. cioè l'inferno sulla terra in quel momento. Cioè, Proprio questo, lo ho avvertificato molto chiaramente. In cioè, si non c'è il suo Sì, è una relazione. Eh, sì. Sapete, questi fombi in effetti si concentrano, c'è cioè, eh. molta attività spirituale in questi fumetti. Eh. Cioè, se tu vai in questi la coscia, oppure eh. la malinconia, è perché c'è qualcosa che ti sta implizzando in quel momento. Sì, c'è sì. una forte attività negativa. Eh? Uh -huh. Come vedete? Per questo mi parlano i servitori che devono essere liberati. Quando libera il territorio allora, puoi operare nel cuore delle persone puoi evangelizzare liberamente, ma se tu evangelizzi in un posto dove c'è una grande attività e meglio ritene sotto il scocchio, è difficile. Questi sono i principi delle regole, cioè nei quali io vado a conquistare. Noi dobbiamo essere proprio dei conquistatori, perché il nostro andato principale è soltanto uno. Il Signore non ha detto lo, eh, fai il locale così o quello locale lì, è andato per il mondo. E questo andare per il mondo significa muoversi dinamicamente per il mondo andando a conquistare. Alleluia. Perché sappiamo una cosa, che su quella croce io ho fatto in modo che noi fossimo vincitori ogni cosa. Amen. In effetti il Signore sulla croce ci ha restituito tutto. Ha restituito l'autorità. Perché la prima cosa che ha restituito è la relazione con lui. Alleluia. Alleluia. La relazione con lui che cosa, che cosa si porta? Adesso, Un pacchetto di cose. Per esempio l'autorità in Cristo, questa è molto importante, ognuno di voi ha ricevuto una misura di unsione. Tu non sei uno spettatore passivo, cioè qui non esiste il credere e il Ma io sono uno come voi che ha una misura di unsione per istruire alcuni. Tu avrai una, una misura di un sogno, semmai profetica, per dare dei messaggi, anzi approfondisci questo aspetto perché l'ho sentito forte, questi messaggi poi il Signore metterà qualcuno per interpretare, non so ora qui se c'è eh, sono dove di interpretazione. E quindi funzionare insieme, Entrate in questo concetto, dobbiamo funzionare insieme. Alleluia, Tutti. questa è la chiesa. Non vedete, il basso il basso è un semplice un compito, il dottore ha un altro compito, la vostra ha un altro compito, e bisogna entrare precisamente e perfettamente nella nostra chiamata. Ma entrare nella chiamata è un aspetto che viene dopo. Innanzitutto curare la relazione, che è molto importante. Allora. Gesù aveva scelto i discepoli, e i discepoli, anche se erano persone prese forse potremmo dire a casa, ci pensavano un tempo, li ha presi così per simpatia, ha messo il pensiero vecchio, che in realtà non è a caso. Quei dodici rientravano in un piano di elezione di Dio eh? e anche tu, non sei stato chiamato a caso, rientri in un piano di elezione da parte di Dio. Quindi tu sei stato eletto sin dalla fondazione mm. del mondo me, e quindi dall'eternità, cioè tu sei stato eletto dall'eternità, ognuno di noi quando nasce? Che cos'è? Dio mette una scintilla sua in uno di noi. Quello okay. è il soffio Alleluia. di Dio. Poi è il soffio dello Spirito, Alleluia. è tutt'altra cosa, il soffio dello Spirito è quell'emozione che è sopra e stata sopra di noi ed è sopra di noi continuamente, e soffia in noi, lo Spirito Santo continua a soffiare sopra di noi Alleluia. sulle nostre vite. Alleluia. Gesù in Giovanni 6, da 60 a 69, disse, "Perciò molti dei suoi discepoli dopo aver udito disse loro, questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Parlare di Gesù è duro. Sì. Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli non di ciò disse loro, questo vi scandalizza e che sarebbe se vedessi il figlio dell'uomo a scendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, gloria a di Dio. Sì. Questo è il verso centrale, è lo spirito è. che Dio questo non serve a nulla. All è. All è. Tutto farlo è lo spirito. Amen, lo Spirito mi verifica, allora io vado avanti e mi muoverò su quella scia, io non so da dove viene dove va, ma io mi metto sulla scia dello Spirito Santo. Amen, Amen. e lì vedrò, non fammi mai Che lo Spirito mi verifica e mi mostra quello che io devo fare. Lì vi è una vera crescita. E lo Spirito mi verifica, disse Gesù. Ma la carne non è di alcuna utilità, le parole che vi ho dette sono spirito e verità. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti, fin dal principio, chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. E il Padre che stabilisce ogni cosa nell'eternità mi ha affidato figlio, a figlio mi ha di salvare il mondo e la come dire la concretizzazione diciamo dell'attività di Gesù nella nostra vita è attraverso lo Spirito Santo okay. Amen. Amen. è lo Spirito che ci verifica, è lo Spirito che ci mostra il Cristo Amen. è lo Spirito che rinnova la nostra mente è lo Spirito che ci rialza Amen. è lo Spirito che soffia su di te Amen. e tu puoi andare in battaglia è lo spirito che ti sospinge ad intercedere per qualcuno è lo spirito che ti dà i suoi doni che ti partisce i suoi doni ed è lo spirito che gestisce ogni cosa è il padre che ci ha emetti dall'eternità e poi da allora molti dei suoi discepoli si tiravano indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai Luci, non volete andarvene anche voi. Questo è un verso che io sto sentendo nella mia mente nell'ultima settimana. Non volete andare via anche voi. Cioè pensate quante c'è questa scrivendo fondamentalmente. E quante volte è capitato, anche nel ministero che portiamo avanti lì, di vedere persone che avevano ascoltato la parola di Dio, dove tu parli francamente, sinceramente di quello che Dio ha fatto nella tua vita e poi sono passate anche per questo luogo non le vedesse più. Quando le persone passano per arrivare in Israele e chiese poi non le vedete più, io conosco ogni cosa, io mi permetto di giudicare perché poi non conosco la vita degli altri, ma io posso dire che vi è una grande fetta che sicuramente ascoltano quel parlare, quella vita pratica dello spirito, non riescono a comprenderlo perché per loro rappresenta un peso. La vita dello spirito non è un peso. La vita dello spirito ti alleggerisce nella carne. Ti alleggerisce nella carne e tu riesci a realizzare dentro di te ciò che lo spirito ha stabilito. Lo spirito ti farà comprendere la tua identità e quello che devi fare è metterti in moto nel corpo di Cristo e il corpo che ha contatto con il Padre e il nostro dato è Cristo perché attraverso di Lui noi andiamo al padre questo è l'unico un uh, mediatore tra cioè Dio e gli uomini dice la parola del Dio e tutti nel corpo eh, funzionano insieme in una perfetta armonia Amen. Questa, questa è la Chiesa non è creare di una divisione a volte si tende a dire uh, uh, ci sono quelli che uh, forse sono più avanti meno avanti, no se stanno più avanti semplicemente perché hanno realizzato una relazione diversa con Dio. Perché se tu disponi il tuo cuore, noi abbiamo come dei canali. Ma noi dobbiamo disporre questo canale dove avete lo Spirito Santo di lavorare con Dio con i E quanto più fa pulizia, più ci sarà effettivamente spazio per far entrare la rivelazione di Dio. Quella cioè relazione si trasformerà in rivelazione per la tua vita. Allora che cosa dobbiamo fare? Alimentare continuamente questa relazione con Lui. Qui c'erano delle persone, c'erano già dei discepoli che si erano allontanati e tra i dodici, poi Gesù aveva individuato anche colui che lo avrebbe tradito. Noi siamo chiamati ad andare avanti con difficoltà, io posso dire che essere vuol dire avere delle responsabilità durante non è facile. Non è facile. Perché quasi per un pastore gli altri tutti gli altri possono sbagliare, tranne noi. E, e sono anche con quasi che sbagliano. Però io sento del peso della responsabilità. Ogni ministro deve sentire il peso della responsabilità degli altri che sta perfezionando. Che noi ci poniamo come padri degli altri e poi successivamente gli altri a loro volta, nel tempo, se terranno la loro chiamata, saranno padri, genereranno altri figli, partoriranno altri figli. Però partorire figli fa male. E Gesù. Uh, così come sicuramente aveva sofferto per tanti che si erano allontanati. ognuno ah, in ognuno di noi, in ognuno di noi, un peso d'amore, mm. la responsabilità di far mm. crescere altri, di partorire altri nella fede. Mm. Io, io te le dissi, io devo andare alla ricerca di quelli che si sono quelle pecore perdute. Io dissi, di chiamano i soggetti problematici, <affair> eh? E li devo chiamare perché vi faccio annunci sul gruppo eh, anche ormai la mediazione, allora mi devi credere faccia a faccia vogliamo fare le cose sul serio con Dio? questo io sto organizzando un incontro, non ci sono 4 o 5 che devo telefonare, vado a casa loro, trovo qua Cioè dico prima cosa, che vuoi fare? vuoi crescere? vuoi andare avanti? e poi basta, poi la loro ma la mia responsabilità è quella di avvisarvi, quella di avvisare, mm. so. amen? E ognuno di voi ha una responsabilità. Tra la responsabilità nei confronti di un fratello, di una sorella, Vi devo chiamare a, a, in un certo momento a fare qualche cosa, a usare anche un dono di liberazione. Devo darti discernimento, sapienza sì, sì. e la direzione che è in noi è anche la sapienza, il discernimento, sapere sì, risolvere determinati problemi. Quella è la sapienza di sì, Dio. Sì. Sì. Ti trovi di fronte a delle situazioni che tu non sai come risolvere, allora interviene vi questo dono importante, che è il dono di salienza. E in ognuno di voi, vi ripeto, voi dovete di come dei bicchieri, eh? l'acqua dello spirito, eh? e mano a mano Dio vi riempie. C'è una misura di un'iozione in ciascuno di voi e noi dobbiamo operare in base a quella misura di un Molte volte chiedo delle persone che chiedono delle preghiere, è giusto che noi chiediamo delle preghiere, è giusta l'intercessione? perché questo è un altro mistero, cioè quello dell'intercessione in effetti, qualcuno chiamare il terzo governo della Chiesa, perché intercessori in effetti entrano in, in, in un ambito profetico e sono quasi tutti non li vedi, però li intercedono, sono molto importanti perché combattono dietro le vite, come vedete. E allora, ecco, quando capisci questa struttura della Chiesa, del corpo, riesci a comprendere come lavoriamo tutti quanti insieme in sinergia, il pastore da un lato, il dottore dall'altro, l'apostolo dall'altro lato, poi il gruppo di intercessori, poi coloro che stanno crescendo nella fede che domani dovranno essere collocati, voglio dire, in vari posti, in vari luoghi. Se nati in un luogo probabilmente sarà chiamato a servire in un altro luogo. Comprendi? Cioè è Dio che, che ci sposta a destra e a manca in base a quello che gli ha stabilito. Ma ci sono persone che voglia che chiedono delle preghiere senza sapere che già in loro vi è quell'autorità di chiedere ciò che hanno chiesto. Eh? Perché eh, è quell'autorità in te di sgridare la malattia, vi è l'autorità di sgridare delle influenze dell'autorità. La prima cosa importante è la disposizione nella, nella nostra vita è appunto ecco, la volontà di fare determinate cose. Ma se nessuno ce lo dice cosa faremo? questo è il perfezionamento dei santi, ciò cioè che dice Vesimi, 4.11, quando dice in effetti che i ministeri e i sono stati dati per perfezionamento della Chiesa, in vista appunto della chiamata del ministero e quant'altro. Quindi dobbiamo ricevere delle preghiere, c'è anche un'amministrazione e abbiamo anche una dichiarazione che tu vuoi fare in questo momento davanti a Dio. Cosa vuoi chiedere a Dio? Vi ho parlato che c'è da relazione. Voglio esortarvi questa mattina ad avere una relazione ancora più stretta e canalarvi soprannaturalmente. Forse la, se, se la cerchi tu volete, forse non la avrai mai questa relazione. Ma se la cerchi allo spirito puoi usare una relazione profonda, la relazione seguita dalla rivelazione. Ma prima devi dichiarare di volere. La relazione stretta con lui o dichiarare o proclamare questa mattina di essere qualito dall'infermità? Fallo. vuoi venire davanti posso pregare per te possiamo pregare per te sì. perché ci sono delle misure di unzione tu agisci fin dove che la vuole per un'infermito al successivo girare un'altra persona per te mammae. Mammae. Okay. poi domani sarai di te e allora potrai lavorare nel servizio perché a questo via della tua vita per l'altro si funziona con la della chiesa dare una vita, dare una vita, una no, contabilità, dare una vita, una vita comprendete? quindi così che cresciamo di livello comprende la struttura, comprendere l'illunzione, comprendere l'autorità perché sapete ci sono tanti tipi di predicazione ma le predicazioni strutturali sono quelle che ti insegnano realmente tu chi sei qual è il tuo rapporto con Dio e, e questo io, io lo so che è ma l'osso metarca è ben ferrato in queste cose. Quindi anche noi abbiamo fatto scuola di ministero qui, quindi abbiamo eh, fatto scuola profetica, e quindi veniamo da quella scuola, l'osso metarca profetica. Quindi tu sei un potenziale messo a disposizione del corpo di Cristo. Ma ah, io voglio invitarti questa mattina a dichiarare e a programmare. Non voglio tanto invitarti, se vuoi, avere una no, preghiera di dire intercessione, quanti mi dirà? Su mette la musica di tutto